È possibile riuscire a saltare da quel ramo e attaccarsi su quel muro in cat? La risposta a questa domanda arriva praticamente subito perché Simo ci mette giusto il tempo per salire per chiuderlo. Il tempo di salire e anche per me arriva subito la risposta. In effetti era abbastanza semplice. Quello che non era affatto semplice era salire su quel maledetto albero perché continuavamo a sbattere da tutte le parti Comunque decidiamo di farlo almeno tre volte di fila E presto capiamo che sarebbe stato bello farlo in un percorso Quel punto lì dove mi giro <ride> Che non so se riesco a fare più veloce così Così grazie ai suggerimenti di Simo Se tu mentre ti alzi ti lanci già verso il ramo Hai ragione È figo sì, È, è molto, molto meglio Questo è il risultato finale Che mi ha lasciato sorpreso e soddisfatto. Oggi sono venuto a Mestre a trovare Filo e Simo e insieme passeggiando abbiamo trovato quest'angolo con quest'albero e ci siamo subito detti va ah, forse è un angolo interessante e quindi la domanda di oggi è diventata